Ciao a tutti gli amici di Garmin, siamo a Cadice, siamo in partenza per la qualifica, per la rotta del RUM, eh, arriverò in solitario a Lorient, e sarà un ottimo test per provare tutte le nuove apparecchiature Garmin, in particolare eh, abbiamo montato due GPS, display ripetitori per eh, tutti i dati del vento, la velocità, eccetera, eh, il radar. Che vedete sull'albero abbiamo montato il nuovo IS600 e sarà appunto da provare ed è fondamentale per noi l'inrich che ci terrà in contatto costantemente con la terra ci permetterà di inviare la posizione 24 ore su 24 in caso di bisogno lanciare un SOS e anche inviare e ricevere messaggi e quindi insomma speriamo che funzioni tutto ma non ne ho dubbi e vi saprò dire da Loriane vi saluto e ci vediamo presto, ciao ciao!